Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi vi porto nel mondo del lusso, ma non solo immobiliare. Sono infatti in compagnia di Cassiano Sabatini, CEO di 221 Luxury. Ciao Cassiano e ben arrivato. Grazie per, per l'invito. È un piacere essere, essere qua eh, a raccontare quella che è questa nostra fantastica avventura che abbiamo intrapreso circa due anni, due anni fa. Ok, bene, bene, dai. Allora, ehm, io partirei subito senza indugio con le domande perché so che Cassiano poi è un entusiasta, insomma, di questa uh, azienda, ha fatto la sua missione di vita, anche se è un agente immobiliare, un imprenditore immobiliare di, di lunghissimo corso. Ti chiedo quindi che cos'è quindi 221 e in quali ambiti di mercato opera? Ma Direi che, che prima di tutto 221 nasce per, per dare delle, delle risposte di, di continuità a, a una professione che specialmente in Europa merita di essere sviluppata nel migliore dei, dei modi in quanto può portare a qualunque tipo di, di agente immobiliare delle opportunità che fino a questo momento secondo me non sono molto ben eh, sviluppate. Per cui cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un, un contenitore di, di servizi, di tecnologia, di opportunità per, per permettere a, a tutti quegli agenti, sia appartenenti a, a grossi gruppi e per cui già magari già professionisti dell'immobiliare di lusso o a, a quegli agenti indipendenti che non hanno un facile accesso alla, alla tecnologia di poter essere eh, performanti nel miglior modo possibile utilizzando quello che è il nostro sistema che non comporta nessun tipo di, di obbligo perché come, come già qualcuno mi ha chiesto in passato non siamo un franchising, non siamo una società immobiliare, siamo una, so, solamente una società che, che fornisce tecnologia e marketing ai nostri, ai nostri clienti. Okay. E relativamente all'immobiliare, e poi ti farò un po' di domande perché io questa piattaforma l'ho guardata anche dall'interno e presenta veramente tanti aspetti, tante peculiarità, ma relativamente all'immobiliare qual è l'idea di valore che voi volevate portare sul mercato attraverso 221? L'idea di valore qual è? Sicuramente il, il primo aspetto, il primo problema che, che andiamo a risolvere è quello tra, della connessione tra, tra agenti. In questo momento non c'è nessuna piattaforma, sia piattaforma indipendente o nessun grosso gruppo immobiliare che è in grado di connettere gli agenti a livello internazionale. Questo perché è importante? È importante perché eh, considerato che in quasi tutti i mercati europei la, la quota di mercato internazionale, per cui di buyer internazionali, è, è all'incirca il 50% del, del totale del, del mercato, per esempio parlando eh, settimana scorsa con il nostro cliente a Madrid ho scoperto per la prima volta che il quartiere più quotato di Madrid, che è Barrio Salamanca, e i clienti, i, maggior, i, gli, i clienti più importanti arrivano da, da tre paesi che che ripeto anche dopo 35 anni di immobiliare non avrei mai pensato e per cui... Quali sono? Venezuela, Messico okay. e Colombia ah, okay. e quelli che arrivano a Madrid sono i terzi acquirenti, cioè è la terza casa che comprano, per cui dopo che lasciano il proprio, il proprio paese, primo step Miami e dopo il secondo step arrivano a, a Madrid, quindi perché è importante? È importante perché in qualche maniera riusciamo a, a, ad unire e a creare tutte queste opportunità considerato che eh, la maggior parte del, dell'immobiliare di questo tipo si muove esclusivamente su, su relazioni. Certo, certo. Un fattore relazionale Importantissimo. È, fonda è, è fondamentale. Ehm, Parliamo un po' di uh, vantaggi. Qualcosa hai già detto. Uh, relative agli agenti immobiliari che eh, decidono di entrare in relazione con questa piattaforma. Quindi abbiamo detto che l'agente immobiliare trova la possibilità di connettersi come se fosse una sorta di social network con tutta una serie di operatori, agenti immobiliari a livello internazionale. Poi che cos'altro ottiene da questa piattaforma? Ma sicuramente trova la prima cosa che, che mi viene in mente è trova un accesso facile e a basso costo a una tecnologia che, che in questo momento è, è world class, che significa che siamo in grado, ripeto, siamo in grado di, di unire eh, specialisti di, di diversi paesi e farli interagire in tempo, in tempo reale. Per cui, eh, semplificando, la prima cosa che trovano sicuramente è un network è, è omogeneo di, di professionisti con cui possono interagire. Trovano un portale B2C dove possono Uh, mostrare i propri, i propri annunci. Trovano tutta una serie di strumenti tecnologici, da, dal, dal CRM fino alla, alla firma digitale, passando per le, le valutazioni, passando per la verifica dei clienti. Siamo in grado di, di verificare e fare antiriciclaggio vero, con tanto di report su un nominativo su 4 miliardi e mezzo di, di clienti. Formazione, per cui siamo in grado di, di dare eh, o di fornire dei de, de corsi di formazione con un focus sì sull'immobiliare ma anche dal punto di vista di, di, quelle, di, quelle, di quelle categorie che, che sono molto, eh, possono essere molto sinergiche, cioè penso... Quando penso al mondo del lusso, penso tutti pensiamo a, al mondo della moda, pensiamo al, al mondo de, de, de, degli oggetti di lusso, orologi, eh, barche. Esatto, penso ai grossi, a, ai grossi brand, ecco, cioè, ci avvaliamo anche della collaborazione di queste, di queste persone che sicuramente possono portare concetti nuovi e un valore aggiunto al nostro, al nostro lavoro. E per finire, a livello di vantaggi, quando penso a tecnologia, network, marketing, siamo in grado di fare de, dietro delle analisi, di, di, di far correre delle campagne, di organizzare delle campagne specifiche per ogni tipo di, di, di cliente, ma questo perché? Perché eh, ogni località è diversa da, dalle altre, ogni, ogni prodotto è diverso da, dalle altre, lo specialista è, il, è comunque l'agente immobiliare, noi non facciamo altro che prendere informazioni e costruire delle campagne adeguate per... Per, per fargli avere il maggior numero di, di contatti. Vabbè, eh tanta, tanta roba. Se volessi semplificare, possiamo parlare dei 221 come eh, un hub di servizi no? omnicomprensivi, una comunità, quindi comunità servizi dedicato al lusso che oltre all'immobiliare tocca anche il mondo dell'arte, eh, sì. de, delle barche, degli oggetti, poi so addirittura che eh, all'interno, per alcuni settori, avete la possibilità anche di eh, effettuare, far, far effettuare dei pagamenti eh, attraverso criptovalute. Sì, allora, sicuramente un altro un aspetto che ho voluto un altro, merita un capitolo. Grazie, ecco. grazie Gerardo. Un altro aspetto molto importante è, all'interno della, della sezione B2B, gli agenti hanno l'opportunità di massimizzare le proprie relazioni, perché questo, ripeto, è un mondo di, di relazioni, e eh, uscire fuori un po' da, anche da, da quella che è la logica dell'agenzia o dell'agente tradizionale che, eh, che ha come unico scopo di cross-selling la vendita del, del mutuo di un prodotto finanziario. Vista la difficoltà di reperire questo tipo di eh, contatti, e, e visto anche chi conosce molto, molto bene, parlo de, delle persone che magari lavorano in località turistiche o che lavorano ne, nelle grandi città, conoscono bene il fatto che quando i, vengono ingaggiati da, da una clientela internazionale queste persone diventano dei veri e propri advisor e, e, e molte volte capita che queste persone hanno esigenze diverse dal, dall'immobiliare per cui con la nostra piattaforma diamo l'opportunità di dare delle risposte concrete e in qualche maniera anche di convertire questo tipo di relazione in business mettendo in contatto il mondo immobiliare con tutto quel mondo eh, strettamente sinergico che è, che è quel mondo collegato agli asset di lusso per cui come diceva giustamente Gerardo eh, Yacht eh, Arte Auto di lusso, sì. arte, eh, interior design, cioè tu, tutto quel tipo di, di attività. Ecco, abbiamo già dei casi di, di successo dove dei nostri clienti, dopo aver venduto l'immobile a, a un cliente internazionale, l'hanno accompagnato anche, introducendolo, perché ripeto, nessuno si sostituisce a, a, a qualche altro, che significa che all'interno abbiamo dei broker nautici, che in qualche maniera affiancano l'agente immobiliare e, e conducono il cliente all'acquisto, per esempio, di uno, di, un, di uno yacht. Qual è la cosa interessante? Eh, la cosa interessante è ancora che questo sistema funziona anche nel binario inverso. Cioè è già capitato che clienti che magari hanno acquistato delle, delle barche o delle macchine di lusso abbiano riferito poi o segnalato a eh, degli agenti immobiliari la necessità dei loro clienti di acquistare un, un immobile, una villa, un appartamento importante. Sicuramente ognuno ha prende, preso, prenderà la sua parte di, di commissione, perché, ripeto, eh, le relazioni in, in questo settore sono importanti come, come gli immobili e quindi questo è un pochino il, il modo in cui abbiamo pensato questo tipo di... Di, di costruire questo tipo di opportunità. E per finire, col mondo delle, delle criptovalute, grazie a un accordo che abbiamo fatto con un importante istituto bancario svizzero, i nostri clienti, i nostri agenti, sono in grado di, di offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare dei pagamenti usando delle criptovalute. Ne accettiamo 14, che sono ben identificate sul nostro portale, e come funziona? Funziona che il cliente è libero di, di, di acquistare pagando in criptovaluta, il proprietario della casa riceve moneta corrente per cui lo mette praticamente al riparo da qualsiasi tipo di, di, fluttuazione, di esatto, cioè... fluttuazione o rischio. Ok, ok, chiarissimo, chiarissimo. Allora, ormai è circa quanto? Un anno che siete sul mercato? Sì, siamo entrati okay. sul mercato a gennaio dello scorso anno. Come, reagito? Come ha reagito il mercato all'arrivo di 2.2.1? Ha reagito in un primo momento sicuramente con, eh, con, curiosità. con curiosità, che significa? Essendo un modello nuovo, eh, Molti agenti hanno pensato bene di, di capire meglio quello che poteva essere eh, e quale poteva essere l'utilità anche perché è un modello di, di rottura con tutti i modelli esistenti. Dopo un anno posso dire che abbiamo tra i nostri clienti alcuni dei, dei brand più importanti a livello sia nazionale che a livello europeo e vedo che cominciamo a avere una buona trazione, gli agenti cominciano a cercarci, cominciano a farci domande, cominciano anche a chiederci cose un pochino più, più evolute a livello di servizi, quindi direi che sono piuttosto soddisfatto. soddisfatto. Bene, allora quindi parlando di agenti immobiliari, come fa l'agente immobiliare ad aderire a 221 Luxury? Ma eh, il modo di adesione è, è, è semplice perché per cui ci sono, abbiamo delle, delle pagine di onboarding piuttosto semplici basta collegarsi alla, alla piattaforma, compilare il form e il tempo 24 ore uno dei nostri agenti lo, lo contatterà per in qualche maniera eh, sviluppare, da, sviluppare, sviluppare, esatto, sviluppare la, la relazione come ho detto, credo molto nell'accessibilità facile della, della tecnologia, perché è l'unico modo, come già è stato dimostrato in altri settori, la tecnologia è veramente d'aiuto al, al settore, se l'accesso è, è facile, questo significa che più persone eh, aderiscono, più opportunità di business vengono, vengono sviluppate, Abbiamo deciso di, di entrare sul mercato con, con, dei, con un costo politico, tra virgolette, ma questo perché? Perché sicuramente non è una cosa di nicchia, ma nicchia che significa? Non è una cosa eh, che per funzionare ha bisogno solo di 50 agenti immobiliari, anche bravi. Perché? Perché le esigenze sono molte, perché le, le opportunità sono son molte cioè, quando, quando penso che tra Spagna, Italia, e Francia e UK vengono sviluppate circa 200-250 mila compravendite tra clienti internazionali, quando penso che, che ci sono milioni di clienti altospendenti in Europa, eh, allora penso che, che, che questa sia un'opportunità che ogni agente che magari lavora. In una determinata area o per vocazione o per classe sociale perché magari viene da una, de un determinato ambiente sociale, abbia, deve, deve avere la possibilità di, in qualche maniera di, di avere e sviluppare al meglio il proprio, la propria azienda e il proprio business. Chiarissimo, chiarissimo. Guarda seguirò con grande interesse l'evoluzione di 221 e ti rivorrò ancora qui allo sgabello per farci raccontare le